Sono sempre di più i bambini che vanno da casa a scuola su un autobus virtuale ed assolutamente ecologico. Si muove sui loro piedi e su quelli dei loro accompagnatori. A Trento attualmente sono 12 le scuole primarie interessate con 2000 alunni. Adesso c'è una novità in più, sperimentata ad esempio a Meano e Vela. Il Piedibus è diventato tecnologico grazie ad una app elaborata dalla Fondazione Bruno Kessler. L'applicazione serve ad aiutare, a supportare i volontari del Pedibus a gestire tutte le cose che riguardano questa attività, fondamentalmente. La gestione della turnistica dei vari volontari, che sono parecchi, sono anche fino a 47, e la gestione delle liste dei bambini che sono presenti giornalmente al Pedibus. È così possibile gestire le sostituzioni in caso di assenza di un accompagnatore, sapere se i bambini ci sono tutti, contattare i genitori. Inoltre gli alunni sono stati dotati di dispositivi intelligenti che segnalano il loro avvicinamento al piedibus. A vela il piedibus è diventata una sfida, perché i chilometri percorsi da ciascun alunno li avvicina idealmente ad una scuola dell'Uganda, che hanno adottato per un progetto di solidarietà. Il gioco si basa su un concetto, su una metafora, che è quella di un viaggio eh, nel mondo reale fatto di tappe e i chilometri sostenibili fatti da ciascun bambino eh, contribuiscono ad avanzare in questo, lungo questo percorso. Inoltre gli insegnanti possono aggiungere del materiale didattico ad ogni tappa e, e quindi... Il raggiungimento di ogni tappa diventa l'occasione di un approfondimento, di una scoperta in classe. I bambini di Vela hanno già fatto più di 7.000 km. il traguardo di Cangole è davvero vicino.